Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui Sono con Giacomo, un amico di tutti. Ciao ragazzi, ciao a tutti Ciao E siamo qui su Apex Legends per la prima volta Adesso vediamo come andiamo In modo da fare Tobia, vediamo Lui non è riuscito a fare la vittoria L'obiettivo sarebbe ottenere la vittoria Esatto Dobbiamo provarci Ci proviamo dai <ride> qui. Ho già sentito Tobia, si Sospe aspetta già la vittoria lui. <ride> <ride> Eccola. Ok. <coughs> Te per registrare che programmi usi di solito? Io per utilizzare utilizzo OBS. Perfetto, anche io utilizzo... Streamlabs, eh, esatto. Eh. Ah, c'è un tempo Prendiamo la strada giusta. per scegliere. Se sì, sì, però tu sei, sei il terzo. Quindi hai tutto il tempo. Adesso tocca a te, scegli quello che vuoi. Perfetto. Fai la verdura e il polver. Posto... <coughs> Vediamo. Ho provato anche gli altri. Eh, pian eh, piano, piano provali. Troverai quello con cui ti trovi meglio. Io mi trovo molto bene con Fright. Che è questa che mi. Bello anche quello che ha. Cos'è lo scudo? Che fa gli scudi quello che sta usando il nostro compagno di squadra adesso esatto mette lo scudo a cumula ok arriviamo qui uh vuole ah, non lo so non so è un po' troppo subito no io aspetto Sì, anch'io aspetterei perfetto il nostro compagno di squadra si è lanciato da solo no. non siamo in due no, le nostre no. probabilità di vittoria si sono appena ridotte benissimo <ride> Ti consiglio di saltare lì, guarda. Dov dove, dove? Guarda, lì. Ignora. Ah, ok. Direi che possiamo andare... Esatto. Qui. Premi per saltare e poi ci sei, vai anche adesso. Vai. Parato, perfetto. No, ti no, premuti no. in avanti e, e non giochi a massima velocità. Perfetto. Perfetto, perfetto. Dovrà in arrivo Non dovremo avere nessuno <coughs> intorno. Nessuno dietro in teoria, sì, basta nessuno che non scappino di, Diretto nella lava. Ok, Il nostro compagno ci ha già lasciati Perfetto, grandissimo E noi siamo appena atterrati Un genio Sì, proprio un genio, veramente Il gioco di squadra mi si stacca da solo. È okay. un classico, purtroppo, su Apex Fondiamo la porta Uh, top È là Chiar trovata? Brawler e Longbow Non male, non male però non ti conto che è a triplo colpo, eh, sarà raffica di te colpi alla volta Perfetto, qua cosa abbiamo? Munizioni, munizioni Ma se vuoi rendere il plural molto forte, qua c'è questo op, up si chiama, che è un accessorio Che te lo pingo E non è altro che il selettore di fuoco, quindi puoi selezionare la modalità di fuoco Passare da triplo colpo ad automatico ah, Che per... lo rende molto forte Perfetto Oh no! Confetto. Wow! mi ha visto e, e torno, si è girato dietro fronte proprio Ah proprio scappato Ha preso paura Contatta quanto lui Dove sei? Dove... Ecco ti qua. sono qua però mi chiedevo dove è andato eh, Secondo me si è scappato in quel modo potrebbe essere che sia da solo Ah si è fatto un portale Vedi quello qua Attento non prenderlo Non prenderlo oh altrimenti tipo te lo troveresti di fronte dall'altra parte si sì, sì. può essere una <ride> non sarebbe simpatica dobbiamo cosa. cercare di raggiungere una buona zona se lo becco eccolo lì trovate... Non c'è un combattimento qua avanti c'è un fight dove cavolo sei? Ah, qui. qua qua c'è un fight qua davanti quindi facciamo attenzione se vuoi qua un buon punto se sali sul tetto tu col cecchino comunque una buona visione c'è della gente là Vedi la gente la, stiamo osservando un combattimento praticamente oh. anzi, adesso siamo con i palazzi aspetta, dove sei? Stai, stai qua, stai qua, vediamo sì, sì. selezionati il... mettiti il longbow ah, sì. oh, è stato un passaggio per noi brutta in favore no! Vittoria. Mi ha accoppato, non Ci penso io non ho visto, <tose> non no. Quasi visto, bello è che tutti non lanciano all'inizio. Nessuno pensa mai di ho alla fine perché è troppo distante. In realtà ho visto, non ho visto, si sì, che hai più roba subito per ottenere cioè, sì, che sì. Voglio. però hai anche più probabilità di essere killato certo certo anche. però diciamo per allearsi di più ci si a subito allora dove possiamo andare questo potrebbe essere un buon posto ma? per atterrare qua oh. hai altre zone in mente oppure si potrebbe laggiù anche andiamo lì andiamo qua allora dai sì, sì, aspettiamo. Deve essere abbastanza vicini. <coughs> siamo a 37 minuti. Oh, Capito? Mi vedo tutti nello spettacolo. Allora, ok, a ah, adesso un attimo. Ancora siamo arrivati solo noi tre sulla navicella. Quindi direi di andare. <ride> ci siamo Poi a manetta, io lo seguo dietro. Allora, ci lo abbiamo faccio, già dei. Ci abbiamo già dei vicini, eh? Sì. Sì senti abbastanza... Prima, Sono qua, sono proprio lì, quella che abbiamo appena passato adesso, eh? Stiamo, stiamo sul perimetro. Allora, munizioni subito. Cos'è? Ho preso un, un sacco? Cosa ho preso? Uh, una cura. Bombolette spray, perfetto, bombolette spray. Lo zaino ce l'ho già, se non sbaglio, è anche abbastanza grande. Ma ti voglio tre di nuovo. Te l'ho detto! <ride> Sei fortunato il <col> bottino. <ride> si sì. che almeno ti corrigo cor bene. Eh? Giochi benissimo se hai tre con cui parlare. Ah, beh, sì, quello sì. Al prossima c'è anche Tobia Sì, dai, esatto, speriamo Va bene, io adesso chiudo qua il video Ok Saluto a tutti Perfetto ragazzi, ciao a <coughs> tutti Ci vediamo nel sì. prossimo Ci vediamo al prossimo video Se vi ricordo di commentare, iscrivervi Vi lascio il, canale, il suo canale E Grazie. Un saluto elettrizzante a tutti Appena cresciato di nuovo Ciao giusto. Ciao tempo. <ride> Ciao